Ciao a tutti, ora parleremo di come prendere la corda, come posizionare la dita sulla corda, come tendere la corda con le tre dita e come arrivare in ancoraggio. Sembra una cosa banale ma non lo è affatto ed è, è da fare bene con il giusto metodo e la giusta tecnica appropriata. Ecco, abbiamo visto come le dita trattengono la corda, come la portano verso l'ancoraggio, come stanno cercando gli allineamenti, come stanno eh, portandosi in avanti e in questo momento sono un tantino rigide perché sono una bella presa uncino con le tre dita e vediamo poi quando arriveremo in ancoraggio cosa, cosa succederà effettivamente ok siamo arrivati quasi all'ancoraggio praticamente siamo in ancoraggio e ora a questo punto il dorso della mano dovrà rilassarsi e le tre dita dovranno rilassarsi Vedremo poi in modo più accurato, più avanti, come agire effettivamente eh, sul rilassamento delle dita e sulla presa più o meno profonda. Vedremo, approfondiremo l'argomento. Questo che abbiamo visto è un discreto rilascio, abbiamo visto come le dita che prendevano effettivamente la corda si sono rilassate e abbiamo fatto tutto bene dall'inizio, questo è un buon risultato per poter rilassare le dita e rilasciare la corda senza provocare grandi interferenze alla corda stessa e all'arco e rendere soprattutto ripetibile il tiro ora vediamo un pochettino più approfonditamente quello che è il discorso di presa della corda e delle dita parliamo di dita della corda e come andare in ancoraggio allora innanzitutto punta della corda vediamo la nostra cartelletta le dita sulla corda devono essere devono prendere la corda tutte tutte e tre tutte e tre insieme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 Uh, un po' più in là della prima falange, da, che sarebbe poi la terza falange in, in, in anatomia. Uh. Sì, abbiamo visto come prendere la corda abbastanza profonda, ma non eccessivamente profonda. Diciamo sulla, sulla prima falange, eh, o come abbiamo visto eh, anatomicamente parlando, sulla terza, mh, una bella presa, una bella presa decisa. E per poter andare in ancoraggio senza preoccuparci troppo eh, di avere i muscoli delle dita più o meno rilassati. Questo avverrà poi eh, in modo successivo in un secondo tempo uh, e uh, prendiamo bene una bella presa uncino che poi una volta arrivati in ancoraggio rilasseremo, rilasseremo senza andare sulle punte sempre sulla, sulla, sulla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 quindi andremo in ancoraggio in questo modo qua Quindi, come abbiamo visto fuori la spalla estensione della spalla dell'arco e in ancoraggio rilassamento delle dita e la freccia partirà perfetto abbiamo visto come portare la corda ai contatti eh, non parliamo per il momento di allineamenti di come strutturare il tiro non è, non è questo il momento nel prossimo video parleremo eh, più approfonditamente del, dell'allungo e di come portare in allineamento tutte le forze però questo è il video in cui dobbiamo parlare di come prendere eh, dita sulla Le possiamo prendere in modo più rigido e poi rilassarle poi in ancoraggio vedremo poi anche un pochettino eh, sulla patelletta come dovrà avvenire lo string e qual è uno string adeguato per, per un arco ma, ma ne parleremo più avanti nel video Molto bene, quindi abbiamo visto che la presa della corda deve essere una bella presuncino poi dice mignolo se ne vanno via, tutte e tre le dita dovranno andare non, non, non devo vedere, non riesco a capire perché si perde l'annulare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 tecnica classica dell'arco olimpico che si può tranquillamente applicare anche all'arco nudo non c'è nessun problema al riguardo quindi eh, la tecnica è sempre quella un pochettino più sul medio eh, sull'indice e sull'anulare leggermente meno ma le tre dita dovranno essere ben agganciate eh, alla corda e andare in contatti non vedo perché debba essere ruotato il polso, che oltretutto ti farà più fatica a, a rilassare quindi la testa si sì, potremmo appoggiarla leggermente ma proprio leggermente al, alla mano alla mano ai contatti più di tanto non è, non è necessario ora vedremo dalla parte opposta come andremo effettivamente in ancoraggio e come le dita si dovranno rilassare lo vediamo questo spezzone vediamo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 esagerato ma un buon rilassamento del dorso dalla mano ovviamente l'avambraccio eh, deve essere completamente rilassato e con esso anche il dorso della mano e le dita che voleranno sulla prima falange dopodiché eh, con la nostra sequenza di tiro eh, le dita si rilasseranno quasi a sorpresa come al solito io dico e la freccia partirà e andrà nel centro ancora due parole sulla presa della pantelletta sulla corda molti mi chiedono quante quanto deve essere io tiro a 5 metri è molto basso diciamo che eh, normalmente si cerca di prendere otto eh, cocca a 50 metri quindi a 50 metri la mia messa a punto deve essere in grado di eh, a 50 metri con la presa esattamente sotto cocca o leggermente proprio 2-3 mm inferiore. Se non riesco c'è qualcosa che non funziona, bisogna sistemarlo. Se siamo maschi adulti, poi ragazzini che hanno poche libre o ragazze che hanno poche libre ne potremo discutere in, in altre occasioni diciamo che nello string è di circa 1,5 cuciture ogni 5 metri che sono circa 3, 3, 3 mm o circa 3 4 mm ogni 5 metri e siamo troppo bassi cioè a fine patelletta a 5 metri c'è qualcosa che non funziona nel io vi consiglio un rest un pochettino morbido ancora meglio un rest che permetta come il bottone fa sul piano orizzontale un rest che permetta uno smorzamento anche sul piano verticale ad esempio Spigarelli ha messo un ottimo rest che permette esattamente come fa il bottone per piano orizzontale questo rest è importantissimo nell'arco nudo per smorzare il più possibile il piano verticale e, con questo, con questo sistema le frecce si alzeranno molto, quindi avremo uno string minore alle corte di distanze e la messa a punto sarà, ne favorirà sicuramente di questo fattore Quindi è un consiglio che vi do, ma dello Spigarelli, eh, Spiga Map che eh, morsa eh, sul piano verticale la freccia, ne parleremo in un prossimo video in modo, in modo più approfondito. Per ora abbiamo imparato come posizionare le dita sulla corda e niente. Allenatevi, provate, siate curiosi. Ciao, alla prossima.